Bene, allora in questo piccolo video farò vedere, dato uno spazio bianco in cui non c'è nulla, come si può fare per copiare eh, sostanzialmente del codice e degli oggetti da un altro progetto su cui siamo riusciti a fare un remix. Quindi per farla semplice, io ho preso un progetto che ho copiato a caso dalla galleria, vedete che è fatto così, e se lo voglio ricopiare solo alcuni pezzi di questo progetto, per esempio se voglio avere... Un pezzo di codice che mi sembra che possa servirmi, vado qua, prendo la, la sequenza di codice. Eh, se voglio copiarmi tutto il codice, vado all'inizio e faccio CTRL A eh, e quindi faccio CTRL C e mi copia poi tutto il pezzo di codice. Eh, se invece voglio soltanto un pezzettino, clicco sul pezzettino, faccio CTRL C su questo pezzettino, un left button is clicked. Vado sulla mia finestra um, pulita faccio code e qua posso cliccare sulla zona bianca e fare CTRL V che vedete che mi ha portato un pezzo di codice, eventualmente grande piacere, da una parte all'altra. Facciamo ancora di nuovo un esperimentino, prendiamo invece che eh, solo questo blocco, prendiamo con lo SHIFT, selezioniamo anche questi due blocchi, no? E magari un blocco intermedio, aspetta faccio un CTRL, vabbè adesso, aspetta uno, niente, non si può. Eh, si selezionano consecutivamente ok, comunque prendiamo questi blocchi qua facciamo come al solito CTRL C andiamo nella mia finestra qua facciamo CTRL V notate che può funzionare anche recursivamente nel senso che se mi, se mi metto qua faccio CTRL V mi ripete lo stesso blocco doppio all'interno di dove sono questo è molto utile per evitare di dover copiare a mano delle cose da altri progetti mm ma se dalla stessa maniera si possono copiare degli oggetti. Ad esempio, se io voglio di questo, di questo schema qua, no? voglio sostanzialmente ricopiarmi in blocco tutto questo Marble Maze, che sarebbe sostanzialmente tutto l'oggetto. Queste sono le singole cose, questo è tutto l'oggetto complesso. Cosa faccio? Faccio eh, Dovrebbe esserci il copia, un po' se funziona, faccio ctrl c di questo e vediamo se me lo fa fare è una prova. quindi facciamo, uh, eventualmente andiamo proprio qua dove c'è la scena facciamo ctrl v e vedete che mi ha sostanzialmente messo l'oggetto che c'era prima con tutti i suoi eh, oggetti all'interno no? quindi c'è per esempio questo, la pallina, i colori, insomma c'è un sacco di cose quindi si possono riciclare tranquillamente in cospaces delle cose non così facilmente come si farebbe da altre parti però si può fare questo si può fare anche come ho fatto vedere anche sulle parti del, del python nel senso che se avete del codice python copiate non tanto il codice così ma tutto il tabulato e lo ricopiate dall'altra parte però diciamo che è già una bella cosa quindi tutto una sera